Detruisiamo bien le l'Océano. Buongiorno e bentornati su Studio 28 TV. Ecco i titoli della settimana. In provincia di Monza-Brianza, un nuovo progetto per le start-up creative e culturali. Esclusiva intervista a Pippo Del Bono, la cultura ai tempi della crisi la commissione europea richiama gli stati membri e li invita a investire in educazione e formazione trenitalia e italia festival un pacchetto all inclusive per l'estate campi di produzione luna paese intervista miriam gurfing venerdì 22 giugno presso l'urban center di monza si è tenuto l'evento it's a start promosso dalla provincia e dalla camera di commercio di monza e brianza e dalla regione lombardia la giornata era dedicata alle imprese, alle associazioni, ai professionisti e ai giovani che operano nel settore culturale e creativo. Ce ne parla Francesca Lissoni. La regione Lombardia promuove creative camps concentrati soprattutto sui servizi per l'Expo 2015 e sta anche lavorando per semplificare i bandi di assegnazione dei finanziamenti. La provincia di Monza e Brianza si sta mobilitando per facilitare l'accesso al credito per le microimprese. Nella seconda parte della giornata si è tenuta la fase finale della competizione tra start-up. Su 93 idee pervenute online agli organizzatori, ne sono state selezionate 20. Queste 20, venerdì, hanno avuto occasione di presentarsi al pubblico e agli addetti ai lavori. I vincitori sono stati premiati con ore di consulenza gratuita e con la possibilità di partecipare ai creative camps del progetto Creative Companies in Alpine Space, che si svolgeranno anche all'estero. A Roveretta abbiamo incontrato Pippo Del Bono e abbiamo voluto fargli qualche domanda. Ecco una brevissima anticipazione giusto che io sono io ho voluto andare nei case stabili perché io ho sentito che, il mio lavoro, che è un lavoro che parla molto al pubblico, era giusto che entrasse lì dentro, perché sennò se no se entravo io, ma non è che mi cioè, sono un cazzo, scusate, esatto, non è, è, è, è successo, che e però che tu prendi un posto perché in quel posto puoi in qualche modo provare a muovere qualcosa. È vero che è dura. Sì. E lo dice uno che ha fede, che uno che, che, che crede nella rivoluzione e tutto, però effettivamente è effettivamente duro qua, dentro è duro, questo paese è duro, è durissimo, è durissimo eh. questo paese non si vede, non si vuole vedere la verità, noi abbiamo, da noi parte il nazismo, noi non siamo mai stati nazisti, siamo stati fascisti, noi, siamo, noi andiamo in Ira che siamo un paese buono, perché noi non facciamo guerra. Abbiamo questa chiesa che è micidiale, abbiamo non prete, perché assolutamente sono le figure. I sacerdoti sono veramente straordinari, anzi assolutamente, ma la chiesa come istituzione di potere una summit di una malattia eh, avviacciante no? ha creato questo potere anche subito dopo la morte. Vi consigliamo veramente di vedere tutta l'intervista cliccando qui. La Commissione europea ha recentemente richiamato gli Stati membri e li ha invitati a mettere in atto nel secondo semestre 2012 piani strutturali di investimento nel settore dell'educazione e della formazione. L'analisi della Commissione è molto ampia e strutturata e potete eh, scaricarla dal link qui sotto. Tra le tante indicazioni eh, si segnala che molti Stati membri, con l'intenzione di sostenere il consolidamento fiscale, stanno aumentando le tasse sul lavoro, anziché quelle sui patrimoni e sui consumi, con effetti devastanti per le fasce eh, più povere della popolazione europea. L'Italia, secondo le analisi della Commissione, è quella più indietro sul fronte del mercato del lavoro, con una scarsa partecipazione al mercato del lavoro stesso, insufficienti politiche messe in campo per incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro, insufficienti sufficienti meccanismi per stabilire i livelli salariali, inesistente sistema di flex security, che è la flessibilità in entrata e in uscita sul lavoro abbinata ai cosiddetti paracaduti sociali, e soprattutto uno scadente intervento nel settore dell'educazione, con un tasso di abbandono scolastico superiore di 6 punti percentuali alla media europea e un accesso all'istruzione universitaria inferiore di ben 10 punti rispetto alla media europea. Scrive la Commissione, dato l'alto livello di indebitamento pubblico, l'Italia ha perso competitività sui mercati internazionali da quando è stato introdotto l'euro e dovrebbe perseguire una strategia di crescita per ridurre il rischio di ulteriori effetti negativi sul funzionamento dell'economia. Rispetto al sistema educativo ci si aspetta che l'Italia investa maggiormente nella qualità del proprio sistema scolastico per prevenire l'alto tasso di abbandono e nel sistema universitario nonché nella formazione professionale. Un recente accordo tra Trenitalia e Italia Festival darà a tutti la possibilità di usufruire di pacchetti turistico-culturali all-inclusive per andare a vedere alcuni festival culturali in Italia che si svolgeranno quest'estate. I pacchetti comprendono viaggio di andata e ritorno, pernottamento, servizi di ristorazione, oltre che l'accesso ai festival. Hanno aderito il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Festival di Musica Jazz di Milano Il Ritmo della Città, il Festival della Valle d'Itria, il Festival Guidoneum di Arezzo e Roma Europa Festival, con i suoi spettacoli che andranno in scena a settembre. Maggiori informazioni li trovate sul sito italiafestival.it Campi di produzione. Nella sua indagine sui modi e sulle strategie in cui la danza contemporanea si organizza e si produce, Luna Paese intervista questa volta la coreografa francese Miriam Gurfink, Ecco una breve anticipazione. La mia domanda è in quale contexte personale e professionale hai peu a sviluppare questa coreografia? Donc en fait, à l'époque, euh, j'étais euh, danseuse stagiaire chez Odile Duboc. Et euh, pour un projet avec Odile qui s'appelait Les Trois Boleros. Mm -hmm. pour la création, en fait, sur tout, toute la période de création, des, des Trois Boleros. Et euh, d'autre part, je venais de commencer l'école française de yoga. Donc je venais de... pas de commencer le yoga, mais en tout cas de m'inscrire de façon... Euh, professionelle, in un'ecola di de formazione de di yoga. Quindi avevo già l'idea di coreografia, ma non avevo ancora determinato un vocabulaire, euh, qualcosa di personale. Se volete vedere tutta l'intervista, potete cliccare qui sopra. Anche per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!